Ciao, benvenuti in questo nuovo video, io sono Carlo, andiamo a vedere l'accompagnamento, anche in forma semplificata, di questa divertente canzone dei Maneskin che si intitola Supermodel. A abbiamo solo quattro accordi praticamente, che sono La, Do, Sol e Re, quindi anche un principiante a mano praticamente ferma può andarli a... Ad accompagnare divertendosi uh, l'introduzione che hai ascoltato come fa anche anche Vittoria dei Maneskin, uh, leva a prenderla all'ottava superiore quindi se l'hai visto e ti può sembrare difficile in realtà è soltanto, uh, sono soltanto le note che già prenderemo dopo la Do SO quindi in questa porzione di tastiera che magari, eh, se sei un principiante, conosci un pochettino meglio. Eh, questa introduzione io la prendo qua, anche se comunque potrei prenderla in diverse zone della, della tastiera, ad esempio... di base ho sempre la, do, sol re eh, e vado a mettere alcune note di passaggio tipo il si sì naturale, eh, oppure potrei prendere anche qua Dita 14, io la prendo in questa porzione perché secondo me il suono è un pochettino più grosso, un po' più bello, anche se bisogna dire che quando si mette il distorsore sul basso alcune sfumature, eh, soprattutto delle corde più sottili o più spesse, eh, si, si, si percepiscono un pochettino meno che con il basso perfettamente pulito. Eh, quindi, io comunque la suono in questa zona qua: la la do Si sì, sì, Sol sul sol e poi vado a finire sul re eh, volendo ogni tanto lei va anche a mettere come note di passaggio il do per ritornare alla re, re do la la re re oppure lo tiene in sospeso e, e sta su ok quindi questa prima parte eh, lei va a mettere appunto questo accompagnamento proviamo ad ascoltarlo ecco il basso entra solo da qua eh, scusa come vedi quindi comunque puoi accompagnarlo a mano aperta un dito un tasto sempre come mi piace pensare il la col mignolo il do col medio con l'indice andiamo a prendere il si ogni dito si occupa di un tasto in questa porzione poi della tastiera i tasti sono anche più stretti quindi la mano non dovrebbe faticare, faticare molto poi do, dopo il primo stop con un bello slide che ogni tanto va a usare sapientemente eh, andiamo a accompagnare nell'ottava bassa nell'ottava bassa eh, molto spesso si non lo mette neanche Questa è una versione semplificata, chiunque può mettersi lì e, e accompagnare con questo ritmo. Quindi abbiamo la, la, do, do, sol, sol, un um, re, re. Quindi se poi vuoi invece eh, andare in maniera un pochettino più evoluta, puoi inserire alcune ghost note che, che, che stanno bene. sentire ok assomiglia un pochettino uh, all'accompagnamento di smell light and spirit dei nirvana come ritmica gli accordi poi sono, sono diversi Uh, però la ritmica può ricordare abbastanza. Uh, quindi puoi rifarti anche un pochettino a, a quella. Uh, il Si di passaggio non lo mette sempre. A volte tiene proprio solo uh, ta, ta, ta, un Do, Do, do sol, sol, sol. E anche il Re non passa sempre sul Do. Quindi senti molto, sentiti molto libero di accompagnarla come meglio preferisci e soprattutto eh, divertendoti, poi è vero possiamo fare anche un pochettino di tecnica, se teniamo bene la mano aperta usiamo bene le dita, comunque è un brano anche utile per, per migliorare tecnicamente. Ti ringrazio di aver visto questo video, allora ci vediamo al prossimo e ciao a presto Carlo!